Rieccoci pronti a partire per una nuova avventura! Chissà cosa ci attende quest'anno! Conosceremo due mitici fratelli totalmente incompatibili! E una professoressa pronta a fargli scoprire cose che nessuno può immaginare! Siete pronti a conoscerli tutti? Siete pronti ad entusiasmarvi? Siete pronti a divertirvi? Ci vediamo a giugno!